questo qua queste emoji qua indovinate quando lo usate questa casa col cuore chiediamo a Kumiko We are the gian, gian, gian, gian. <ride> bene siamo con Kumiko all'aeroporto very <ride> ghent a Kumiko ciao ragazzi sebae Bene, oggi ho la telecamera in mano perché mi sono dimenticato lo stabilizzatore In questo video volevo spiegarvi una cosa importante e per questo ho chiamato una giapponese Attivate i sottotitoli Hi Sì, dice che è giapponese quindi ci fidiamo Giapponese Oggi volevo fare un video sugli emoji e voi dite la parola emoji è una parola che usiamo spesso anche noi in Italia Ma dovete sapere che la parola emoji è nihongo mm. È una parola giapponese, infatti è formata dalla parola E che vorrebbe dire immagine e moji che vuol dire lettera. Quindi lettera immagine. Vi sarete sicuramente chiesti come mai ci sono così tanti caratteri che vengono proprio dal giapponese, tipo ci sono tante scritte in giapponese in questi emoji. Gli emoji arrivano dai vecchi cellulari giapponesi. Mukaskaru keto Shiru i gaka kawa teru. Ah. Emoji te yokotolo zuttori na keto. Si Kontoni e Nina Pekir Imawa. 記号を使って eh, ho ah ok, perché dovete sapere che la parola emoji c'è da tanto tempo, una volta si usavano un po' come facevamo noi, che mettevamo i due puntini e la parentesi, però in Giappone erano diciamo un pochino più creativi una volta finché poi hanno iniziato a mettere questi emoji che sono stati praticamente traslati sui cellulari anche all'estero, quindi si sono un po', li hanno un pochettino presi dal Giappone, infatti il nome è rimasto emoji. Ma oggi ho deciso per voi di spiegarvi che cosa vogliono dire alcuni degli emoji che avrete visto sicuramente nel vostro cellulare. Perché me l'avete chiesto e perché è una cosa utile Dai iniziamo subito Adesso iniziamo con il primo emoji Ditemi se sapete cosa vuol dire Questo è il primo Questo <totipi> è eh. Qui, ah, per esempio, se c'è una cosa, mettete ARU, che vorrebbe dire che c'è. Per esempio, qui c'è la stanza fumatori, userete questo per dire che c'è. Mettete questo ATMがある. Ah, o magari anche per l'ATM. Sapete dove si preleva per il bancomat? Potete usare quel kanji se c'è un ATM. Praticamente, questo lo userete se eh, volete dire che c'è qualcosa. Se invece volete dire che non c'è qualcosa, che carattere e che emoji useremo? No, nashi no se non, non c'è metterete il nasci. <ride> eh, sì, c'è lo stesso kanji che vuol dire di no praticamente. Questo qua sarebbe il carattere di lunedì, Getsuyobi oppure di luna. Ecco, zucchini in Kai. Ah, e anche il carattere di mese, non ci ho pensato Quindi magari questo lo potete usare per dire magari Tsukini una volta al mese Usate questo carattere, mettete un 1 davanti e poi mettete Tsuki Ah, vedete che c'è soltanto per quelli mensili, cioè per il mese ma non c'è il giorno E mi ha detto Kumiko che è perché lo usano soprattutto per i pagamenti Tipo quando devi pagare una cosa una volta al mese, quindi si scrivono Tsuki e si usa questo carattere qui questo sarebbe il mo di moshikomi che sarebbe fare una domanda per un'applicazione questo si usa quando volete dire che partecipate a qualcosa praticamente, usate questo carattere il prossimo wari. si usa tantissimo che è wari, wari. che sarebbe quello di waribashi <ride> scherzavo waribiki. quello di waribiki che mm. sarebbe sconto quindi questo si usa per gli sconti, lo vedrete spessissimo questo carattere, questo non ne ho idea questo è il carattere di sa Perché? sa, sa, sa, te sa, sa mojiru. Sabi, ah, se no sarebbe il carattere per dire Sabis. Se c'è cioè qualcosa di gratuito, per esempio coffee Sabi metterete magari le emoji del caffè e poi quella del Sabi, che sarebbe Sabis servizio gratuito. Ragazzi, c'ho. Il braccio che mi sta per cadere, ma è un buon che facciamo un po' di fitness. Il prossimo è Sassu, Sassu sarebbe il carattere. Ah, Ariana Grande tatuò sta ah, sì? <ride> sì. Questo è uno dei tre caratteri meravigliosi che si è tatuata. Ariana Grande, questo vuol dire dito, ma vuole anche dire? Sassu. Sassu. Quindi... Ah ok, questo praticamente sarebbe indicare, però questo si usa praticamente eh, magari per i sedili del treno, per dire che questi sono riservati, vorrebbe dire si usa per i posti riservati Anata Anata, sì, secchi Quello è iaccio da me, diciamo Marini Honda Iaccio da me Non fatelo però in Giappone, fate sempre così Come So, però, mi... ok. <ride> Ragazzi attivate i sottotitoli eh? Perché spesso mi dite che non metto i sottotitoli Li metto e che dovete attivarli qui da qualche parte Follettine e follettine State attenti Il prossimo è gyo, no E che vorrebbe dire che ci sono lavori in corsi O si è al lavoro Eigo Ei, ah. ah ok e, magari questo si usa quando ti vogliono dire Gli orari di lavoro mettono questo EI Questa emoji dell'EI poi ti mettono gli orari Il prossimo è Kin Kin Kin, questo lo uso tantissimo. Anch'io il kin, vuol dire che è qualcosa di proibito. Kinshi. Kinshi. Kinshi, kin qualcosa di proibito. Quindi, questa è una cosa che non volete fare, oppure potete mettere che ve l'ho detto anche nel video dei gesti, il bazu. Bazu ste? Bazu. Questo invece se volete dire qualcosa di ok. <ride> se non l'avete visto andatevi a vedere il video dei gesti che ve l'ho spiegato. Comunque sono sicuro che molti di voi l'hanno già visto. Andiamo avanti con il prossimo. Il prossimo è Q. Q so, no vorrebbe dire tipo il bagno. Quando è libero ti mettono questo. Hai temuto. Hai sì. e invece questo è il man magari per i parking top ah, e anche, anche per le stanze dell'hotel per il bagno questi sono usatissimi li vedrete spesso andiamo avanti con il prossimo che è questo che è cozcao e wow questo sarebbe celebration celebrare questo si usa magari per i compleanni e così per dire che c'è una celebrazione capito così e questo himitsu anche questo lo uso tantissimo se tipo volete dire qualcosa di segreto Questo questo è Himitsu, che vorrebbe dire segreto in giapponese. Questo è un altro emoji che molti di voi non hanno idea di che cosa sia. Questa sarebbe una specie di foglia giovane. E quello è tokuskao. Ah ok. E questo praticamente eh, lo si mette sulle macchine per le persone che hanno appena preso la patente. Questo praticamente per i neopatentati il primo anno lo devono mettere sulla macchina. E questo lo si usa per dire che si è dei principianti a qualcosa. Questo invece è quello per il riciclaggio, magari l'avete visto. Non so se si usa anche da noi. Comunque questo vuol dire... Il riciclaggio questo qua queste emoji qua indovinate quando lo usate questa casa col cuore chiediamo a Kumiko per <ride> i Kumiko non lo sa? So? è per la casa? io lo so che cos'è però faccio finta di non saperlo quanto sono stronzo che cos'è? Doimi? un amico amico questo. questo viene usato per il love hotel è bello che c'è un carattere per l'hotel E c'è anche un carattere per il love hotel Cioè a me sembra bellissimo Poi c'è questo che non so se l'avete visto Questo sarebbe il carattere di ase Che vorrebbe dire sudore Quando magari dovete fare qualcosa che è troppo eh, Insomma è molto impegnativo Siete un po' di corsa potete usare sia questo Che anche questo in realtà. Questo lo potete usare in giapponese in due modi Quando fate una cosa, un errore dite Ah sono un errore Ah sono tutto chi? Devo sollevare i payari, un po' cazzauta. Ah, Fontoni però mi ha detto che si usa di più quello del, del sudore in realtà invece che la troppa unica. E Io questo devo dire che l'ho usato un po' sbagliato. Poi c'è questo che magari l'avrete visto, il 100. Oppure te lo 100. Praticamente se usano questo vuol dire che avete fatto un compito tutto giusto. Infatti la maggior parte delle prove in Giappone hanno 100 punti e se vi danno Hyaku, il 100 vuol dire che avete fatto tutto giusto. E a questo potrebbero anche aggiungersi degli insegnanti un... Fiore attorno Sarebbe un fiore di sakura Che lo mettono quando fate un compito Veramente veramente giusto Un altro che vi voglio insegnare è questo Che se siete stati in Giappone sono sicuro che sapete cos'è Se non ci siete stati è ufficio postale Ufficio postale è l'ufficio postale quindi lo sapete Vabbè ragazzi spero che questo video vi sia stato utile Vi raccomando andatevi a iscrivervi all'instagram di Kumiko E passate anche per il mio Ditemi se vi piacciono questi video Un po' insomma fatti così alla mano Lo sto realmente facendo con la mano e in cui vi parlo di cultura giapponese, questo video veramente me l'avete consigliato voi, spero vi sia piaciuto un abbraccione da Seba e Kumiko e ci vediamo alla prossima ciao, ciao. Aru? Ne. venite in Giappone mm. bene ragazzi ci facciamo questa cenetta adesso che ci siamo fatti il video per voi Doso siamo in aeroporto aspettando mangaka e eh, quelle tutte no? tutte はい、おしぼり。おしぼり。いね。千葉おしやつ食べるうん。<笑><笑> <で、お? 笑> <き、きれいに食べて欲しかった>。<笑> Io mi mangio questo pezzo di taco mm. Buono? Mm. Tutto? Ossì mm. desu Tutto Oもしroi hanashi aru no? Kino no waribashi do Ok Allora Kumiko voleva dirvi che le bacchette che ho usato ieri puzzavano che mangiata ragazzi vabbè adesso mi sa che è arrivato mangaka quindi andiamo a prenderlo